Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crema di nocciole tipo Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono nocciole tostate, cioccolato al latte, cioccolato fondente, cioccolato bianco, latte intero, latte condensato, zucchero e olio di semi di arachidi. Andiamo, il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero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 Mettiamo le nocciole. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo tritare per 30 secondi. A velocità da 6 aumentando sino a 10. Torniamo sul fondo, chiudiamo il coperchio, facciamo tritare per due minuti a velocità 6. A questo punto riuniamo sul fondo. Chiudiamo di nuovo col coperchio il misurino e azioniamo per due minuti. a velocità 6 riuniamo sul fondo le nocciole già hanno preso la consistenza di una crema questo punto aggiungiamo il cioccolato a pezzi iniziamo con quello fondente poi il cioccolato al latte e il cioccolato bianco chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo tritare per 50 secondi a velocità 8 a punto. Riuniamo di nuovo sul fondo sempre con l'aiuto della spatola. E versiamo il latte Il latte condensato e l'olio di semi di arachidi. Chiudiamo con il coperchio il misurino. E facciamo cuocere per 7 minuti. 50 gradi, velocità 5. La crema di nocciola è quasi pronta. A questo punto la facciamo omogenizzare azionando il bimbi per un minuto a velocità 10. La crema di nocciole tipo nutella è pronta. Trasferiamoli in contenitori con chiusura ermetica, crema di nocciole tipo nutella, si conserva in frigo per un mese. Grazie e alla prossima ricetta.